Ciao a tutti da Milai 101 siamo a circa 15 ore dall'arrivo a Mauritius dopo una tappa molto lunga, sono state più di 7000 miglia eh, un po' tristi perché abbiamo dovuto abbandonare la prima posizione per dei problemi alla chiglia e siamo dovuti fermare a Cape Town però è così, eh, questa è la vela siamo comunque molto felici di arrivare, siamo riusciti anche a superare una barca e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare un'azienda che mi supporta già da due anni Guidi, Guidi SRL, producono accessori marini per la nautica e mi hanno supportato e sopportato per due anni ma credo che questa non sarà l'ultima e quindi grazie Guidi, seguiteci ancora tutti vi daremo i prossimi aggiornamenti all'arrivo Ciao!